Non dire che fui falso nell'amare, se assenza parve attenuare il mio affetto. Più di me stesso mi potrei privare che dell'anima mia che è nel tuo petto. Lì ho oh, dimora d'amore, e allontanato io lì ritorno come il viaggiatore, al tempo giusto ed al tempo immutato, con l'acqua per lavarmi il disonore. Credimi, anche se la mia natura avesse ogni umana impurità, Mai si potrebbe fare così impura da regalare le tue bontà. Per me, senza di te, il cosmo è niente. Mia Rosa, tu sei tutto l'esistente.